Mia nonna diceva sempre, per star bene, te devi mangiare poco. Tua nonna aveva ragione, perché la restrizione calorica con, con tutte le vitamine e sali minerali è l'intervento più potente che esiste in natura per allungare la durata della vita, ma non solo la durata della vita, ma anche la durata, la durata della vita in salute. Questi animali che stiamo studiando vivono poco del, del 30-40% in più, è come se un uomo invece di vivere 80 anni ne avesse 120 e un terzo di questi animali muore vecchissimo senza nessuna patologia e l'altro due terzi eh, sviluppano le patologie tipiche, tumori, malattie cardiovascolari e via dicendo, eh, molto più tardi, quindi c'è un, un posticipamento dello sviluppo di queste, di, di, di queste, di queste patologie. Qual è l'effetto della restrizione calorica sull'invecchiamento cellulare? Io lavoro sull'uomo, ok? Io lavoro su un gruppo di persone negli Stati Uniti che eh, fanno sono diversi studi, ma uno degli studi per cui sono famoso in tutto il mondo è proprio questo, studio di, su questo, questo gruppo di persone che fa restrizione calorica da circa 15 anni, quindi mangiano in circa 1800 calorie al giorno, però con tutti i nutrienti, con tutte le vitamine e i minerali, e quello che stiamo studiando è se le stesse modificazioni metaboliche, molecolari e cellulari che vediamo in questi animalini di esperimento, che sappiamo vivere più a lungo perché lo possiamo misurare, avvengono anche nell'uomo. E la risposta è sì. L'uomo si adatta alla restrizione calorica come l'animale. e Stiamo cercando di capire i meccanismi biologici molecolari perché... Mentre i topolini sono geneticamente identici, quelli che studiamo, l'uomo invece ha una, una diversa predisposizione genetica, perché siamo tutti diversi. Stiamo cercando di capire cosa fa cosa in maniera che poi possiamo individualizzare, personalizzare l'intervento. Perché so che quello che stiamo scoprendo è che non soltanto la quantità delle calorie, ma la composizione della dieta è importante. ed è importante anche la distribuzione dei pasti durante la settimana. Quindi ad esempio incorporare dei giorni di digiuno, un giorno di digiuno alla settimana, oppure quello di distribuire i pasti durante la giornata in una maniera corretta. Quindi fare tanti piccoli pasti non fa bene. Sarebbe meglio invece concentrare tutte eh, le calorie che mangiamo in una finestra ristretta. Un altro detto dei nostri nonni, colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. E quello che stiamo scoprendo che è che c'è un razionale scientifico perché i nostri geni, nostri metà, i nostri ormoni si, si muovono seguendo dei, ci, dei ritmi circadiani. E quindi dovremmo rispettare questi ritmi circadiani e lo possiamo fare seguendo questa, questo, questo principio che è il, per esempio il principio, il sesto degli otto precetti buddisti obbliga i monaci a consumare tutto il cibo tra il sorgere del sole e il picco, mezzogiorno alle una, dopodiché il monaco deve digiunare. Quindi sono, de sono de de delle esperienze empiriche, non soltanto nostre, ma anche di altre, di altre tradizioni culturali, che al giorno d'oggi con la ricerca scientifica stanno riconfermando. Eh, noi abbiamo miliardi di organismi, di batteri che vivono nel nostro intestino e quello che stiamo scoprendo è che quello che mangiamo modifica il tipo di batteri che vivono nel nostro intestino ne modifica sia la composizione che la, che, che la Capacità di metabolizzare il cibo e vengono prodotti dei metaboliti da questi batteri, da questi nostri ospiti che si trovano nell'organismo, metabolizzano il cibo e producono dei metaboliti che hanno un effetto sul nostro rischio di diventare obesi, di sviluppare malattie cardiovascolari. Stiamo scoprendo che questo aumento importante di malattie allergiche e autoimmunitarie è legato al fatto che consumiamo, per esempio, molto meno fibre alimentari, cereali e legumi. E legumi che vengono metabolizzate, queste fibre vegetali, dai batteri per produrre metaboliti che si chiamano acidi grassi a catena corta come il propionato, l'acetato, che sono fondamentali per eh, plasmare il nostro sistema immunitario contro le malattie autoimmunitarie e contro le malattie allergiche come l'asma. Cioè stiamo usando le nostre conoscenze di biologia dell'invecchiamento, di come l'organismo ha accumula o, o si previene l'accumulo di danno molecolare attraverso studi eh, di, di biologia di base per ridisegnare la dieta e l'attività fisica ed altre cose. Il nostro rapporto col cibo ha un aspetto culturale, imitativo, cioè Faccio un esempio, se, se, io vado, se io vivo in America piace mangiare hamburger, patatine fritte e coca cola. Se vivo in India mi piace mangiare il cibo piccantissimo, se vivo in Trentino magari il cibo piccante non mi piace. Quindi quello che le persone fanno spesso è un fattore di imitazione e quindi le amministrazioni dovrebbero creare le condizioni per permettere alle persone di fare alcune attività, permettere alle persone che vanno fin da piccoli in mensa o nella mensa del lavoro di essere esposti a un certo tipo di cibo, per cui diventa poi spontaneo che la gente consuma un certo tipo di cibo. L'altro è il fatto che le persone devono essere educate, e non c'è educazione. Quindi anche lì dovrebbero sorgere delle strutture che insegnano le persone ad acquisire alcune strategie che poi diventano parte integrante del proprio modus vivendi e siccome non sei l'unico ma c'è tante altre persone che si comportano come te, poi diventa una moda comportarsi in una certa maniera. Anche al lavoro bisognerebbe trovare dei tempi per cui le persone possano fare dell'attività fisica. L'altra cosa però che ci terrei a dire è che è vero che le avremo 8 ore, ma una certa parte è di 24 ore. Se tu poi guardi cosa fa molta gente nelle altre ore, magari sta davanti alla televisione o davanti a una, un iPhone a chattare in Facebook, roba del genere, Quindi, o magari si guarda la partita di calcio, ma non fa lui sport, guarda gli altri fare sport. Quindi, ci vuole un approccio un pochettino più olistico, più pensato, in cui c'è un coordinamento tra attività politiche, istituzionali e motivazionale dei vari cittadini e informativo.